Siamo dei camerini dei magazzini generali nella uh -huh. città di Milano, in Italia. Questo concerto fa parte del, della ripresa del tour di Poesia Civiltà, il mio ultimo disco. Allora, questo titolo nasce in maniera molto istintiva, come a volte mi succede con i titoli. E io stavo lavorando a delle canzoni stavo lavorando a, a un mondo di, di musica e, e parole che le, che le accompagnasse e a un certo punto sono, sono emerse da eh, queste, queste due parole che mi hanno un po' spaventato perché credo non sia un titolo eh, o almeno la mia paura era che non fosse un titolo molto accattivante anzi che fosse un po' respingente eh, ma poi cioè, dopo averci riflettuto anche a lungo, mi sono reso conto che erano solo due parole che esprimono bene tutto quello a cui io ho cercato di tendere mentre lavoravo a, a questo disco. Un po' credo che sarebbe bello se ci fosse di più di entrambe, non, non, non saprei dire, anche perché sono due cose molto diverse ma in qualche modo si, si completano e, si, e sono dei vasi comunicanti. E allo stesso tempo anche, poi mi viene da dire che non, non so se c'è un'epoca dell'uomo in cui mm, siano fiorite eh, così tanto, quindi probabilmente è una cosa che eh, nel tempo abbiamo sempre voglia di, di avere di più. Ho chiacchierato, conosco eh, Edoardo Calcutta da, da un po' di tempo e quindi quando... Mi è venuta questa idea di eh, invitare degli, degli artisti che mi piacciono, ho, ho pensato anche eh, a lui come collaborazione e ci siamo scambiati un po' di, di messaggi pensando a quale potesse essere la canzone giusta. Io all'inizio gliene avevo proposto un'altra e, e poi chiacchierando è spuntata fuori mia e in realtà... Ora che ci penso, col seno di voi, credo sia giustissima eh, per, per lui. Io trovo che la sua scrittura, la sua interpretazione siano molto sensuali e, e quindi mi sembrano molto molto adatte a, a questa canzone e credo che l'abbiano arricchita. E' un mondo, da, da, sarebbe un mondo da descrivere. Eh, io... Nel, ovviamente con tutti i miei limiti, ma mi ritengo oltre che un, un autore, un musicista, quindi eh, amo moltissimo la categoria dei, dei musicisti, anche quando eh, in qualche modo lavorano su delle, sul, sulla musica che, che io scrivo. Eh, e quindi cerco in generale di, di, di lavorare con persone che mi piacciono eh, sia dal punto di vista della voce che, che hanno sul loro strumento e molto spesso questa cosa si traduce anche in una ehm, consonanza di, di tipo personale, quindi eh, di solito nascono anche dei, dei rapporti belli e quello che cerco di fare appunto dal momento che scelgo Persone che mi sembrano adatte alla, a, a quello che voglio ottenere poi nell'insieme, eh, cerco di dargli il maggiore spazio possibile dal punto di vista musicale e creativo. Mi ha fatto molto piacere. Eh, la canzone che, che Eugenio Campagna ha cantato a X Factor è, è una canzone che io ho scritto moltissimi anni fa, che in, nel, si trova nel mio primo disco, che non è nemmeno su Spotify, quindi il fatto che. La canzone abbia fatto sulle sue gambe un, un certo tipo di percorso trovando degli interlocutori in, una, in un ambiente che non è immediatamente contiguo a, al mio, uh, mi ha fatto piacere perché è, per me è sempre una soddisfazione riuscire a dialogare con, uh, con, con quello che non è scontato. Uh, pensare con cui io avrei potuto dialogare e, e poi mi ha fatto molto piacere anche perché l'interpretazione mi, mi è piaciuta molto, quindi in realtà avevo saputo che sarebbe stata interpretata la canzone, mi aveva fatto piacere, ma dicevo chissà, invece è stato anche bello sentirla fatta da un bravo cantante. N non lo so, probabilmente lo si incontra, non, non credo di essere bravo a fare dei ragionamenti eh, di tipo pratico cioè nel senso non, eh, in realtà se sia o meno vincente la qualità della, della scrittura eh, rimane un interrogativo per me però eh, e, e credo che quindi dare importanza alle, alla qualità de una, della scrittura per un artista sia un, una questione di artistica e di necessità artistica ma non lo dico per uh, per essere polemico rispetto alla tua domanda e perché proprio mi rendo conto che non sono neanche proprio non è un mio skill quello di uh, riuscire ad interpretare cosa è più o meno uh, effettivo uh, ti mi piacerebbe dirti che, che la risposta è la seconda, però credo che la caratteristica e l'insidia dei social e il motivo per cui sono diventati così importanti nel, per tutto e per tutti noi è che è molto difficile limitarli ad un utilizzo strumentale e in qualche modo anche se io mi sforzo di utilizzarli per lavoro considerato tra l'altro l'importanza che ha il lavoro per me si mischiano molto alla, alla mia vita personale in maniera molto naturale, mi, era, mi, mi è venuta un'idea e l'ho esplorata, ne ho parlato con Cristina Portolano per prima, che, che una, è una degli artisti coinvolti e, e, ed è un'artista con la quale avevo collaborato, in realtà appunto mi è venuta in maniera molto naturale questa idea, ma se riguardo al mio percorso, due, io ho pubblicato quattro dischi, in due di questi dischi la copertina è un disegno in uno l'ho fatto io e in un altro l'ha fatto Cristina quindi forse questa è una dimensione che in qualche modo mi mi, mi, è, mi è familiare mi è affine anche più di quanto io me ne renda conto o me ne si è reso conto in passato ma sono, sono molto curioso mi, mi, mi, mi aspetto che piaccia ovviamente mi, mi, spero che che piaccia, sono molto non vedo l'ora di suonare questa sera, è vero abbiamo suonato a Milano non troppo tempo fa ma è comunque una, sempre una data molto importante in un tour quella, quella milanese e un saluto a tutti i lettori di faremusic.it